Buongiorno a tutti benvenuti in questo video. Oggi parliamo assieme di come è andata la prima settimana di questo Fanta Bike perché è appena finito l'UE Tour e abbiamo corso la prima classica in Belgio World Tour cioè la Omelotet Newsblood e vediamo com'è andata questa settimana fatto, ti ricordo di iscriverti al canale per rimanere sempre aggiornato. Andiamo subito a vedere come è andato questo UE Tour. Se vi siete visti il video dove vi vado a fare le previsioni di come andrà, i primi due li abbiamo azzeccati, cioè i primi due vi avevo detto di schierare Tadej Pogacar e Adam Yates, che sono arrivati prima e secondi nella classifica generale, che sono stati i due che vi hanno portato a casa più punteggio. Oltre a loro Abbiamo visto delle belle volate anche Difatti Sam Bennett è arrivato a casa con due vittorie Abbiamo visto Kale Biwan vincere anche lui una bella volata di gruppo Nella prima tappa abbiamo visto il buon Van Der Poel Che dopo le gare di ciclocross si è fermato giusto un attimo è tornato a correre e ha dominato la prima volata, se si può parlare di volata perché se avete guardato la prima tappa è stata caratterizzata dai ventagli e il buon Van Der Poel aiutato dai compagni di squadra, soprattutto Vermesh, è riuscito a portare a casa una grande bella vittoria. Poi per un caso di covid all'interno dello staff della Alpes in Phoenix, già dalla seconda tappa tutta la squadra è tornata a casa purtroppo e quindi non ce la siamo potuta godere. In tutto questo UI tour. Sono molto contento di dirvi che una delle sorprese che vi avevo annunciato, delle possibili sorprese di questo 2021, cioè David Decker, ha già fatto vedere quello che vale perché è arrivato secondo nella prima tappa Van Der Poel, la seconda volata anche là ha colto un gran bel secondo posto e ha dimostrato che è uno dei migliori velocisti a livello mondiale, perché in questo way tour c'erano veramente tutti i più forti. Ne mancava qualcuno tipo Ornodemar, ma la creme della creme era tutta là. Difatti da 0.5 milioni che costava quando avevo fatto quel video, spero che siete andati ad acquistarlo, ora è già assalito a 4.3%. 3 milioni, comunque un prezzo basso per quello che ha fatto vedere fino adesso il resto dell'etappa abbiamo visto la cronometro vinta da Ganna come preannunciato dietro a lui un buon Bissiger un'altra sorpresa nel secondo arrivo in salita è stato Vingegaard del team Jumbo Visma nessuno se lo aspettava è andato a riprendere Lucenko che era in fuga e negli ultimi 200 metri 150 è riuscito a lasciarlo là e vincere una prestigiosa tappa Così poi si è concluso l'UE Tour con altre due volate, una vinta a San Bennett, una vinta da Kale Iwan con la vittoria di Tadai Pogacar davanti a ad D'Adam Yates che nell'ultima tappa ha fatto una brutta caduta ma comunque è riuscito ad arrivare. Andiamo poi a vedere cosa è successo della Omelotep Newsblood perché grandissima vittoria di Davide Ballerini ha avuto un gregario di lusso penso in questa tappa perché Giuliana Filippi, il campione del mondo ha corso per lui abbiamo visto scattare ai meno 30 dietro un gruppetto con Davide Ballerini Tom Pitcock Matteo Trentin Greg Van Avermaet tutta gente di un calibro molto alto dopo qualche chilometro sono andati a riprendere la Philippe nel mentre il gruppetto che inseguiva questi corridori anche loro sono riusciti a rientrare su di loro e quindi si è conclusa la gara negli ultimi 10 km con un gruppo compatto e una De Koenig quick step tutta per Davide Ballerini Ballerini. Arrivati alla volata Florian Seneschal ha pilotato perfettamente il buon Davide Ballerini che ha fatto una volata pazzesca senza avversari praticamente ha vinto la Onlot at Newsblood. Dietro di lui sono arrivati Steward e Van Marche ed ora però passiamo a un qualcosa che vi riguarda più da vicino perché andiamo a guardare la classifica utenti. Piccola parentesi nella prima tappa del tour ero ottavo poi mi sono andato un attimo a perdere e mi vedrete nelle prossime gare nelle classifiche mi raccomando comunque andiamo a vedere chi merita veramente di essere nominato su questa classifica perché andiamo a trovare con il primo posto dopo queste due grandi gare il team Peter Sagan The Best con la bellezza di 1920 punti seguito da il Rasna Team con 1668 punti e come terzo posto Wonder Wall, Racing Team con 1666 punti quindi complimenti a loro e questi giorni ci saranno altre gare, fine settimana ci sarà la strada bianche probabilmente appuntamento fine settimana prima della gara per andare a vedere i favoriti di questa grande gara quindi non perdetelo e iscrivetevi al canale e accendete la campanellina mi raccomando ci saranno molte altre gare dove possiamo vedere anche le squadre continental che abbiamo qui in Italia quindi potreste anche schierare qualche bel corridore che lo conoscete magari vi costerà pochissimo e detto questo spero che questo video vi sia piaciuto spero che queste notizie siano state di vostro gradimento e se lo è stato non dimenticatevi di lasciare un bel like. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima.